Problemi aperti sulla dematerializzazione contenzioso, scaturinti nei rapporti con le altre piante? Eh, ne ho già parlato prima. Eh, ovviamente ci sono certe amministrazioni, pubbliche amministrazioni che non sono, che non sono riuscito a fare, a fare troppo, sono muri di gomma per cui ci si rimbalza. Eh, con altre pubbliche amministrazioni riesco, dando anche informazioni, però dovete ben capire che chi non ha un archivio digitale alle spalle... Quando io gli mando un documento il problema ce l'ha e lì non ci piove ce l'ha perché non sa dove metterlo, non lo può mettere su una pennetta, non potrete conservare su pennette, su CD o su hard disk dei documenti veri, ufficiali che tra 5 eh, anni magari dovrete eh, consentire la consultazione da parte di qualcuno. La prossima legge è tu perché non l'ho capito, la legge copy-call per mettere in cena. Qual è? Da poi... Beh, eh, diciamo che OIL è ordinativo informatico locale, sono le operazioni di banca che, eh, facciamo che facciamo telematicamente, noi non paghiamo almeno, non dovremmo più pagare, so che qualche sport invece lo fa ancora, la mia ha iniziato da poco perché la banca ha rallentato un po' troppo, comunque noi per pagare fornitori per incassare denaro eh, utilizziamo una procedura telematica che si chiama OIL. Questa procedura eh, ci consente di lavorare senza stampare nulla quindi non stampiamo i mandati non stampiamo le reversali non stampiamo le distinte di trasmissione alla banca quindi non abbiamo queste copie in mano che magari qualche revisore vuole ancora vedere no? perché io lo so che è così eh. e cosa facciamo? noi che abbiamo gli archivi digitali questi documenti li mettiamo negli archivi digitali e abbiamo finito chi non ha gli archivi digitali e ha OIL purtroppo deve rimaterializzare i documenti Okay? Quindi deve ritrasformarli in carta, rifarli firmare a mano. Perché? Perché la firma digitale è su quel documento telematico che è andato via. Quindi eh, o fate in fretta a diventare amministrazioni digitali o presto vi ritroverete invasi da problemi che i documenti digitali prodotti da altre amministrazioni vi daranno. O dai vostri stessi documenti vorrei dei chiarimenti sui contratti obbligatori per Lambo online e sui contratti da inserirvi nelle scuole cioè la domanda è dove si trova, che cosa mettere e cosa non mettere sulla legato A della trasparenza o sulla delibera civica? per quanto riguarda i contratti, le nomine o quant'altro per quanto riguarda il resto basta che uno sappia fare il suo lavoro e quello che pubblicava prima in carta adesso lo pubblica digitale quindi non è che c'è un elenco di ciò che va pubblicato e di ciò che non va pubblicato. C'è un perché va pubblicato un documento, un, un documento va pubblicato nell'albo pretorio quando questo documento ha una rilevanza esterna. Ha una rilevanza esterna e eh, eventualmente incide sulla situazione giuridica di qualcuno. Quindi nell'albo ci metterò delibere perché eh, sono di emanazione dell'organo collegiale, ci metterò contratti con i, eh, con i supplenti, ci metterò i contratti con gli esperti, ci metterò i bandi di gara, ci metterò... ma perché? Perché era tutta roba che già ci andava prima. Considerate però che quello che prima voi gestivate come albo pretorio nei corridoi. No? Io girando un po' per le scuole ho visto delle cose impressionanti, degli albi pretori da due quintali e mezzo, no? con tonnellate di polvere sopra. Questo cosa significa? Significa. Innanzitutto che non eravate in regola, non eravate assolutamente in regola, avevate riempito un pezzo di masonite con i contratti dei supplenti con su il nome dell'assente e lo so che lo facevate, non eravate in regola perché l'albo poteva essere asportato il documento, adesso sì si può asportare il documento ma rimane, è sul web, prima cosa facevate? Non potevate certo andare ad asportare un documento all'albo per appropriarvelo. Dovevate andare in ufficio, chiedere il documento e l'ufficio, sapendo che voi eravate lì a rompere, magari no? vi dava qualche difficoltà. No? Con l'arco pretorio, con la pubblicità legale, tutti gli atti, il cittadino l'utente, se ne può appropriare e utilizzarli senza che l'ufficio ne venga a conoscenza. A questo proposito però due contenitori da riempire insieme bene. Nel Wiki Porta Patti sul web noi abbiamo due zone, una per l'arco pretorio e una per l'amministrazione trasparente. Il pretorio era fatto circa un anno e mezzo fa, voce per voce, riferimento normativo, note sul contenuto e altro. Noi dobbiamo ancora però completare, quindi chiedo a tutti i presenti, ovviamente Mario che collabora a livello Simile con tutti noi, di verificare la congruità di quanto messo, eventualmente di riempire ciò che manca, correggere ciò che è sbagliato, in modo che noi comunque come scuola abbiamo un punto di riferimento comune che è utilissimo, perché a volte le parole andiamo a cercare una normativa non ci sono sufficienti, è vero che è pertinenza del nostro DSGA andare a reperire tutto, però ciò non toglie che avere un luogo fisico dove andare a ritrovare le cose è di aiuto per tutti, nel lavoro di tutti i giorni. Questo riguarda sia l'arbo pretorio che sia anche la proposta su cui stiamo lavorando sulla sezione amministrazione trasparente, che come era stato accennato prima è composta di sottosezioni di due livelli e abbiamo un preziosissimo lavoro svolto dal gruppo di lavoro dell'IC Galilei di Reggio Emilia che ha macinato già tutta quella che è la normativa cercando di andare a precisare alcuni elementi utili per le scuole. Questo rivisitato ancora dalle opportune sistemazioni di Mario e di qualsiasi altra persona di buona volontà ci consente di avere un riferimento trasparente che possa essere utile per tutti ed è proprio questo il modo in cui noi teniamo a lavorare. E, eh, anche qui sottolineo la partecipazione di una scuola di, di Reggio Emilia, proprio nel senso che ciò che noi facciamo non è pertinenza di un solo territorio, ma è teoricamente a disposizione di tutti, sia a livello di formazione della risorsa che di utilizzo della risorsa. E completiamo la batteria di domande assegnate a Mario. Non è questo, scusate. Bandate ehm, di va fatta anche su tutti i vecchi documenti? Eh, se avete soldi si sì. <ride> Servono tanti soldi. Servono almeno la ditta che io l'anno scorso bisogna preventivare almeno 25-30 euro a Faldona se consideriamo prego no no, un momento, sto parlando no no, un attimo allora eh, dematerializzare significa avere a disposizione strumenti e servizi i servizi di cui abbiamo bisogno sono un archivio digitale gli strumenti sono i nostri computer e i software, l'archivio digitale di cui noi abbiamo bisogno deve essere necessariamente un servizio che noi acquistiamo da una ditta perché? Perché noi non abbiamo la capacità anche economica personale di poter contrastare un eventuale errore che abbiamo fatto cioè io non me assento di garantire col mio stipendio e nessuno mi può imporre di farlo eh, eh, di proteggere gli atti della mia scuola quindi affido questa archiviazione digitale ad una ditta esterna questa ditta esterna che dovrebbe essere il conservatore accreditato eh, eh, si occuperà appunto di eh, conservare i miei atti che avrò prodotto dal momento in cui ho dichiarato sono amministrazione digitale. Primo gennaio tali e tale, da quel momento ogni atto che io produrrò dovrà eh, confluire dentro gli archivi digitali. La, do la, do una, eh, la domanda che è stata fatta era... Ma io eh, quanto devo spendere per fare la digitalizzazione dei vecchi documenti? Come ho detto, eh, se uno ha eh, mille faldoni dovrà spendere 30.000 euro, semplice. Cosa succe, qual è l'operazione che verrà fatta? Al conservatore, accreditato, eh, verrà, conservatore verrà accreditato verranno consegnati i documenti i cartacei, i faldoni diciamo, e lui ci dovrà restituire gli atti digitalizzati e... Eh, il contratto dovrà prevedere anche cosa lui dovrà fare con queste carte che si troverà in mano e che non varranno più nulla.